Salve a tutte e tutti, amiche e amici di YouTube. Il vostro Santin Chan vi saluta, vi ringrazia di seguirlo. Beh, vi vorrei dire che in futuro continuerò a condividere il mio interesse per i libri e la letteratura. Ho provato a cercare degli editori in internet e se fra voi c'è qualcuno che è un editore e che mi vorrà pubblicare io sono disponibile a accettare la sua proposizione perché fin dai 12 anni volevo essere uno scrittore ma il fatto che è difficile che ti pubblichino mi ha sempre molto demoralizzato saluti saluto anche a travaglio e se lui mi vuole avere come giornalista come collaboratore o mi vuole pubblicare eh, accetto anche da lui un'offerta come vedete leggere mi è sempre piaciuto un sacco però non riesco a trovare nessun editore in internet eh, e o eh, dei siti pubblicano on demand cioè quando loro mettono fra i loro tipi il tuo titolo poi quando qualcuno lo chiede lo stampano e lo vendono non ti fanno pagare nulla ma ti scontano le spese dal tuo guadagno ma io non so come funziona se bisogna iscriversi a pagamento e quindi ripeto se fra di voi c'è un editore che mi voglia pubblicare io sono disponibile a accettare la sua proposta grazie di tutto e alle prossime recensioni letterarie che le farò al più presto ciao